Eccoci qua, buonasera amici e amiche, ci troviamo in Viale Marconi qui a Napoli davanti alla sede NAI, ci sta qualche collega amico giornalista che sta uscendo dal servizio buonasera, sono presenti, c'è una bella rappresentanza di Vigili del Fuoco motivazione per la quale stasera siete qua e da dove venite? Da Cuneo, Fisi Sindacato Generale difende la libertà di scelta Fisi Vigili del Fuoco ha voluto proclamare uno sciopero della fame eh, per dare forza a questa protesta contro l'uso del Green Pass che è uno strumento di controllo, tant'è che è del Ministero Coercitivo no? mi diceva prima? Coercitivo perché si può tenere a fronte di trattamenti sanitari che non possono essere obbligatori, possono solo essere eh, una libera scelta. Una domanda ancora, eh, prima di chiudere con lei, volevo chiedere, è una manifestazione che parte insieme ad altre città italiane, non è unica qui a Napoli, giusto? No, il presidio parte a Napoli perché abbiamo voluto contare proprio sulla città di Napoli per stimolare eh, l'unione a noi di altre divise e tutti i cittadini per dare un segnale forte a questo governo. Perfetto, ci stanno anche rappresentanze dell'OSA, ci riserviamo il segretario Ciro Silvestri per chiudere il servizio, motivazione? Beh, evidentemente non vogliamo l'obbligo vaccinale, vogliamo l'abolizione assoluta del Green Pass in quanto strumento attuale al controllo poiché è messo dal Ministero delle Finanze e per chiudere mettere la ciliegina sulla torta, Draghi è tutto scenario politico italiano si devono dimettere immediatamente in quanto nemici del popolo italiano. Questo è l'inizio di un lungo sciopero della fame, presumo? Assolutamente sì. Segretario, buonasera a lei, Ciro Silvestri, a confortare chiaramente in rappresentanza della Segreteria Nazionale di Fisi un, una mossa dolorosa ma importante importante perché lo abbiamo già fatto in occasione dell'introduzione dell'obbligo manifestando la nostra solidarietà alla Polizia di Stato alla Questura di Napoli oggi siamo qua assieme ai Vigili del Fuoco a testimoniare la nostra vicinanza e a tentare di dare voce a chi purtroppo non ha più voce purtroppo questo scellerato governo si è dimenticato che per la fedeltà alla Costituzione di tanti operatori non hanno neanche più la possibilità di poter manifestare liberamente il proprio dissenso. Pena poi come dire, la sospensione dal servizio e comunque la sospensione arriverà lo stesso perché magari non si sottopongono ad un obbligo. L'obbligo in uno Stato che ha la certezza di diritti e di doveri è una parola che non dovrebbe neanche esistere perché abbiamo... Uh, strumenti sufficienti per garantire uh, la, la salute di tutti senza passare attraverso nessun tipo di obbligo sanitario. Perfetto, noi facciamo un grosso in bocca al lupo a voi, vedo che sono presenti anche ingenti forze dell'ordine. Giusto, giusto, gli amici Rigidi del Fuoco hanno deciso di venire oggi a Napoli. Uh, ben consapevoli della grande uh, umanità del popolo napoletano quindi sono proprio a, a lanciare un appello a, agli amici napoletani di dimostrare tutta la loro vicinanza e tutta la solidarietà noi, noi ci associamo con... a questo appello anche come testata giornalistica sì. ma anche come testata televisiva sicuramente daremo ampio spazio a questo importante, veramente importante evento perché a parte condizioni avverse veramente catastrofiche, questi signori vengono da Cuneo a dare anche un pochino di, eh, come dire, di lezione di... Di senso, civico. di senso civico ma anche una battaglia veramente molto sentita. Io concludo perché effettivamente le condizioni meteo sono avverse, ultimo saluto al Palazzo Rai che è muto e sordo, non si affaccia a nessuno, nessuno è sceso neanche a tentare di capire perché siete Oggi qua. Oggi venuti per un servizio che è passato per pochi secondi in televisione ma soltanto con le immagini e senza dare un senso all'azione che questi lavoratori stanno compiendo. Ci penseremo noi.